è cotto e fisicato e benvenuti nella sua cucina io sono benedetta Parodi cosa facciamo? oggi? maffini facciamo i maffini i miei maffini i speciali maffini miei maffini cosa ci serve? burro burro una quantità più o meno definita tanto 40 grammi ok va bene una quantità più o meno definita It's non per terra però... in due metto le insieme a lievito e a lievito a zucchero e allora, adesso aggiungiamo il latte 200 grammi, già Grazie l'altro di carbonato, l'ho trovato, ero negli altri pantaloni e adesso? un pizzico di sale! un pizzico di sale? Sì. un pizzico di sale è giusto un pizzico perché so che lei abbonda con sale quindi un pizzico di sale, pizzico di sale. adesso va aggiunto poco per volta quello andremo pian piano a sì, perché... aggiungere tutto questo cosa Versiamo le gocce di cioccolato all'interno del cioccolato no? no? ok bada io, io mi fido di lei eh mi fido di lei eh. adesso poniamo un spazzato di impasto all'interno di queste fantastiche cappettiere le maffiniere le maffiniere e... altro forno? Sì, quel forno normale, con i gradi, che puoi scegliere se fare lo grill, ventilato... Ma dov'è questo il forno? Questo è quello della pizza. Okay. E questo... Eh hey, ok, mi metto d'accordo con questa pizza e mi chiedo se posso usare il forno. Mamma mia, eh. Ma ah, ah, facciamo, facciamo così. Mm. Benedetta mi apre il forno. Questo forno. Eh secondo la... me secondo me venivano meglio nell'altro eh, però io ho dato ascolto a te che hai queste tecniche nuove okay. <ride> ed ecco qua ecco, finiti maffi fantastici cotti mm -hmm. Benvenuti all'edizione speciale di Donegani News. È stato scoperto che i muffin della famosa cuoca Benedetta Parodi sono fluorescenti. Se volete saperne di più, non perdetevi l'intervista alla cuoca di pomeriggio Donegani. Arrivederci! Buonasera a tutti! Ora vi starete chiedendo, ma cosa c'entra questo con la fisica? Oggi, per spiegarcelo... Abbiamo invitato qui in studio con noi la famosissima coca dei muffin fluorescenti, Benedetta Parodi. Benvenuta Benedetta, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Noi volevamo chiederti, ma allora qual è il segreto per fare questi muffin fluorescenti? Tanto tempo fa, quando ero una bambina con le treccine avevo due nonne ma due nonnine ciao nonna! ciao nonna! E una, una bambina davvero aveva queste due nonne fantastiche e erano davvero brave e una era una grande cuoca l'altra era una professoressa di fisica quelle è eh? ah. e quindi unendo le... gli insegnamenti i grandi i grandi doti che mi hanno dato queste due figure a cui sono molto caro ciao mamma, ciao a cui sono molto caro Beh, sono diventata la donna che sono ora e la ricetta di questi muffin arriva dall'unione del contributo di queste due grandi figure. Beh, ma ora raccontaci un po' la sua storia. Beh, tanto tempo fa... Col termine luminescenza, si intende in fisica un fenomeno di emissione che si verifica quando da un corpo proviene un flusso di luce. La fluorescenza, come anche la fosforescenza, è un processo di emissione di luce che avviene a seguito dell'eccitazione di una molecola investita da radiazioni elettromagnetiche. La differenza fondamentale tra questi due processi è il tempo di vita della radiazione emessa nel primo caso questa cessa non appena avviene meno la radiazione eccitante, nel secondo perdura per un lasso di tempo maggiore. La fluorescenza può interessare sia i singoli atomi che interi edifici molecolari. Essa è influenzata da diversi fattori, lo stato del campione, cioè solido, liquido e riforme, la modalità con cui viene eccitato, la temperatura, la pressione e la struttura della molecola. La fluorescenza è un fenomeno che si verifica quando un atomo viene portato per mezzo di una transizione elettronica a uno stato elettronico di energia superiore rispetto a quello fondamentale e, attraverso una o più fasi, ritorna al livello di più bassa energia. In una molecola, i gruppi di atomi responsabili della fluorescenza prendono il nome di fluorofori. Quando la molecola viene citata, un elettrone del fluoroforo passa a un livello energetico più esterno e di conseguenza più energetico e in cui le forze attrattive del nucleo sono meno intense. Dal momento che gli atomi hanno la tendenza a saturare gli orbitali più vicini al nucleo prima di occupare quelli successivi l'elettrone va incontro in poche decine di nanosecondi a un processo di decadimento ovvero la particella perde l'energia in eccesso attraverso gli urti con altre molecole e l'elettrone viene richiamato nel suo orbitale, passando da uno o più stati di energia intermedia. Tutti questi decadimenti risultano non radiativi, a eccezione di uno, che emette luce a lunghezza d'onda maggiore di quella che ha eccitato l'atomo. Infatti, avendo già dissipato parte dell'energia acquistata negli urti, la frequenza dell'onda emessa risulta necessariamente minore. Tuttavia, quando il processo interessa atomi o molecole in fase gassosa, è possibile che l'emissione avvenga in un unico passaggio, evitando stadi intermedi. In questa situazione si verifica il fenomeno detto della fluorescenza risonante e la radiazione emessa risulta avere la stessa lunghezza d'onda di quella assorbita. Per verificare si se sia in presenza di fluorescenza si può utilizzare la tecnica della fluorimetria, che consiste nella misurazione qualitativa e quantitativa della radiazione di ritorno di un campione irraggiato con onde di piccola lunghezza. Questa risulterà avere necessariamente una lunghezza d'onda uguale o maggiore quando parte dell'energia viene dispersa e, a seconda del tempo trascorso tra l'irraggiamento, e l'emissione e della frequenza della radiazione, si può stabilire la tipologia di luminescenza studiata. In particolare si tratterà di fluorescenza se il ritardo dovesse essere minore di 10 alla meno 8 secondi. Questa proprietà risulta ben evidente quando la radiazione assorbita è un ultravioletto, mentre quella riemessa appartiene allo spettro di luce visibile, nel qual caso si parla di fluorescenza ottica. La fluorescenza è una caratteristica che si manifesta in sostanze organiche o inorganiche, solide, liquide e a Essa è naturalmente presente in alcuni minerali come la fluorite, in certi petroli e in qualche organo vegetale. La si riscontra nei particolari del guscio di alcune conchiglie, in alcune specie di fiori. Esistono anche diversi prodotti artificiali, certi lubrificanti e vari fluorocromi, cioè sostanze che rendono fluorescente ciò con cui vengono in contatto. Inoltre, tale proprietà trova numerose applicazioni pratiche in medicina, in biologia, nel marketing. La fluorescenza è sfruttata per individuare il percorso dei corsi d'acqua sotterranei, per valutare l'autenticità di manoscritti manconote negli scarmi di tubi a raggi catodici. Inoltre, in medicina, vengono sfruttate le proprietà selettive di queste sostanze, che si legano a specifici anticorpi e li rendono evidenti, per individuare la presenza degli antigeni a essi corrispondenti. Un ulteriore esempio piuttosto diffuso di fluorescenza è dato anche dalle lampade fluorescenti, la cui proprietà di emanare radiazioni di una tonalità sul magenta, rendendo più brillanti le tinte degli oggetti illuminati, è molto apprezzata dai negozianti in quanto vivacizza il colore della merce esposta. Inoltre, i fluorocromi sono diffusi in moltissimi prodotti con cui abbiamo quotidianamente a che fare, nelle banconote, negli evidenziatori, in alcuni vernici, nei fogli bianchi. Infatti, col tempo questi tendono a ingiallirsi, proprio perché i fluorocromi in essi contenuti, essendo chimicamente stabili, vanno via via decomponendosi per azione della luce. Persino nei detersivi sono presenti additivi di questo tipo, così che il bucato, esposto alla luce solare, risplenda di una luce bluastra per l'azione dei raggi ultravioletti, dando in questo modo l'impressione di grande lucentezza e assoluto candore. Un'altra fonte artificiale di raggi ultravioletti molto utilizzata per indurre tale fenomeno è la lampada di Hood, il cui pulpo in ossido di nickel a queste radiazioni, ma a poco per quello dello spettro, lascia trasparire la cosiddetta luce di Hood o luce nera, a cui il nostro occhio è insensibile, ma che bene evidenzia gli oggetti fluorescenti.